Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E anche vorrei incominciare ringraziando quel gruppo che si manifesta e lotta per i dimenticati di DLIB. Grazie, grazie a quello che fate. Saluto l'Associazione e i gruppi che si impegnano in solidarietà con il popolo siriano, specialmente con gli abitanti della città di Idlib e del nord-est della Siria. Vi sto vedendo qui, costretti a fuggire dai recenti sviluppi della guerra. Cari fratelli e sorelle, rinnovo la mia grande apprensione il mio dolore per questa situazione disumana, di queste persone inermi, tra cui tanti bambini che stanno rischiando la vita. Non si deve distogliere lo sguardo di fronte a questa crisi umanitaria, ma darle priorità rispetto ad ogni altro interesse. Preghiamo. questa gente, questi fratelli e sorelle nostre che soffrono tanto al nord-est della Siria, città di Tlib.